bello orologio, stiamo parlando, non un orologio a pile, eh, è frutto dello studio di centinaia di persone, centinaia di anni e vedere la sua evoluzione nel tempo, eh, come si è evoluta, è una cosa meravigliosa. Mi chiamo Daniele e faccio l'orologiaio. Sono Daniele, ho 26 anni faccio l'orologio già da 5 anni quasi esatti e appunto ho aperto questa mia bottega dove riparo eh, qualunque tipo di orologio generalmente dall'orologio da polso piccolino alla pendola parigina insomma qualunque tipo di orologio e questa passione è nata un po' casualmente nel senso che di solito l'orologiaio è figlio già di un orologiaio che magari ha a sua volta parenti eccetera io invece non ho nessun parente orologiaio nessun parente collezionista di orologi o soltanto magari dei nonni che avevano in casa hanno in casa eh, degli orologi a pendolo per cui mi è sempre piaciuta questa parte degli orologi a pendolo in casa che suonano eh, e comunque erano persone nella mia famiglia che lavoravano con le mani quindi chi con la meccanica chi con il legno eh, si aggiustavano un po in casa quindi già questa passione del fai da te casalingo col, combinata con riparazione di micromeccanica e eh, soprattutto magari anche giocando da piccolo collego col meccano ti, ti, ti invoglia a riparare e costruire. Questa passione è nata casualmente dopo, appunto nel 2013 2014 quando ho finito la, la scuola di perito chimico e, e ho fatto la scuola orologiai. ho avuto la fortuna che, di, di imbattermi in uh, dei maestri dei bei maestri uh, della vecchia scuola che appunto mi hanno preso sotto la loro ala vale, mi hanno formato e continuano a formarmi eccetera tuttavia anche um, i miei maestri che hanno magari 60, 70, 80 anni non hanno ancora imparato tutto quindi c'è sempre da imparare la società di adesso, gli orologi di basso livello ce n'è centinaia di migliaia e purtroppo questo ti invoglia a prendere e buttare via l'orologio non gli cambi neanche la pila che costa 5 euro quindi spesso fanno questo però io ho la fortuna di lavorare con dei belli orologi anche e che vale la pena riparare oppure degli orologi che non hanno un valore molto alto economicamente ma un valore sentimentale altissimo e questo ti permette di giustificare una spesa ne ho sentite di storie eh, incredibili quindi Sicuramente la storia degli orologi è ampia e spesso nascosta, altri hanno orologi importanti, quindi si parla di un Rolex piuttosto che una pendola del 700 del Museo Accorsi con la quale ho collaborato e questo per fortuna eh, salvaguarda anche tutta una serie di oggettistiche veramente preziose e rare che vale la pena di riparare proprio per il valore storico che hanno allora sicuramente quello che ho messo oggi al polso è un Omega eh, carica manuale banalissimo ma eh, so la sua storia, cioè questo orologio è stato comprato dal mio bisnonno che non ho mai conosciuto eh, che è stato tramandato poi a, a mia nonna e poi mi è stato regalato per i 18 anni eh, e questo orologio è stato comprato con concomitanza dell'acquisto di una casa di una casa che probabilmente se la cosa andrà in porto andrò a, a viverci io a, tra qualche mese quindi eh, sarebbe la conclusione di, di tutta la storia dell'orologio negli orologi da polso la più è piccolo eh, e più hai difficoltà nel, nel vedere le parti ma quello ci si può arrivare eh, più è complicato l'orologio perché si parla anche di cronografi, cronografi col calendario, cronografi col calendario automatici Insomma, si parla di centinaia e centinaia di pezzi dentro uno stesso orologio Non perdere niente già <ride> è una buona sfida eh, Non rompere nulla è un'altra buona sfida Rimettere tutto in modo tale che funzioni e che non si blocchi una volta rimontato Cosa necessaria chiaramente eh, Individuare spesso dei difetti veramente nascosti eh, bene Orologi vintage, soprattutto che hanno girato magari 80 anni di fila, quello è veramente soddisfacente, ma complicato. Per quanto riguarda gli orologi da pendolo, a pendolo, o svegli, robe grandi, non c'è fornitura. Quindi, le opzioni sono: o hai il meccanismo identico a quello che ti hanno portato. Tu tuo magazzino, oppure eh, l'alternativa è ricostruire il pezzo, che è quella è veramente una sfida: cioè tu parti dall'acciaio, dall'ottone, da un pezzo, eh, seghetto, tornio macchine lima e tanta pazienza tanta convinzione di quello che fai e ricrei da zero il pezzo Sicuramente l'orologio è nato meccanico nel 1300 e dal 1300 al 1900 ha scandito l'ora per tutti con campanile meridiane e ha dato ha impostato sempre di più ma migliorando nella sua precisione eh, la sua esattezza del tempo e mh, portato alla maggior parte delle persone, non solo sui campanili, non solo i ricchi, eh, questo passaggio ha permesso di eh, creare la società moderna come la conosciamo noi, cioè ci vediamo a, alla talora e alla talora eh, abbiamo finito di lavorare, senza un orologio, è impossibile questa cosa qua, è, è necessario avere un'ora... Di riferimento totale e questo ce l'abbiamo con orologi sempre più precisi e questo porta i suoi vantaggi e sui svantaggi. un bell'orologio, stiamo parlando non un orologio a pile eh, è frutto dello studio di centinaia di persone centinaia di anni e vedere le sue evoluzioni nel tempo eh, come si è evoluta è una cosa meravigliosa sono dei cioè l'orologiario di una volta o comunque il, il pezzo che ti capita in mano Aprendolo vedi il design, il disegno, il... la meccanica si è evoluta in centinaia di anni, la meccanica si è miniaturizzata in centinaia di anni, cioè si partiva da una stanza con dentro un orologio pure stretta, e... cioè stava lo stretto questo orologio in una stanza, Mentre adesso riusciamo ad avere degli orologi che sono grossi come una moneta da un centesimo e che segnano la loro giusta, meccanici, anche, anche più piccoli. L'orologio riesce a creare un'opera d'arte eh, perché mh, combina il, il disegno del, proprio del, del meccanismo eh, curato in ogni sua parte, quindi ci sono dei ricami, dei, dei rigori, delle incisioni, delle sigle che vanno ad abbellire il meccanismo, addirittura in parti che non vede neanche l'orologiaio quando smonta tutto il meccanismo a volte. Allora dico, eh, questa è eleganza allo stato puro, cioè rifinizione dei minimi dettagli, mm, minimi soprattutto in, a livello di eh, grandezza, cioè stiamo parlando di decimi di millimetro, centesimi di millimetro. E secondo me è una cosa speciale l'orologio si è evoluto in centinaia di anni siamo arrivati a una perfezione tecnica non assoluta perché non è mai assoluta però una buona, un buono standard qualitativo nel 2020 anche qualche anno fa si è avuta secondo me un'involuzione a livello costruttivo di alcune case produttrici famosissime su alcuni movimenti noti eh, tipo Tissot, tipo Hamilton, che utilizzano addirittura eh, degli ingranaggi in plastica quando una volta questi ingranaggi venivano fatti non solo in acciaio ma in rubino perché il rubino eh, è più duro dell'acciaio eh, pensate che un orologio medio come può essere questo qui per, per fare un esempio ma anche questo fa all'ora, ogni ora, 18.000 tic-tac quindi vuol dire che c'è un ingranaggio che sbatte contro un altro 18.000 volte in un'ora. Quindi al giorno quante volte lo fa? Si parla già di milioni di, di, di tic tac eh, in un anno. Eh, se tu queste parti me le sostituisci, me le metti in plastica, in no, non neanche in acciaio ma in plastica, la durata media di questi orologi diventa di 3-4 anni. Ed è irreparabile perché i ricambi, come dicevamo, hanno il monopolio e non, non, li, non li danno più